senza problemi, basta solo iscriversi al canale, senza abbonamenti, senza niente, potrete vedere tutto il cammino che abbiamo fatto nel libro dell'Esodo, quindi la rubrica che diciamo, inizierà dopo la lettura di Genesi e quindi dopo la, la fine del libro dell'Esodo sarà il libro del Levitico, poi passeremo, Dio piacendo, ai numeri al Deuteronomio. sempre se Dio ci dà la forza e la grazia di, stare, di riuscire a stare insieme e parlare delle cose di Dio. Capitolo 29, 30 e 31, buona parte del capitolo 31, quindi potremmo dire una sezione immensa del Sefer Bereshit, è dedicato a un problema, potremmo definire teologico, eh, familiare, tra la grande vicenda, la querelle che c'è stata tra Giacobbe e Laban, il suocero, per eh, Rachele, per Lia e poi anche per le altre due eh, concubine di, di Giacobbe. Una situazione che merita, a mio avviso, mh, una piccola spiegazione, una piccola introduzione per riuscire a, <coughs> scusate, per riuscire a capire meglio questo contesto di lettura che andremo a fare insieme. Allora la prima cosa, Giacobbe è per ubbidienza al padre capisce, sa che deve assolutamente prendere per moglie una donna del, del clan arameo, quindi legato o al padre o alla madre e quindi sa che deve fare questa cosa per evitare contaminazioni con le donne cananee. Questo è un tema che sarà una specie di fil rouge che inizia proprio con Abramo, già con Isacco, vi ricordate, e arriverà praticamente fino ad Esdra e a Neemia. Quindi questa memoria così vasta di questo doloroso eh, matrimonio, prima con Lea e poi con la donna che lui amava, questa schiavidù, tra virgolette, che è durata quasi quattro lustri, giacobbe eh, prigioniero di fatto sempre tra virgolette però del suocero che gli cambiava diciamo eh, gli obiettivi eh, ogni sette anni ecco. poi secondo il fatto che giacobbe era una presenza benefica per Lavan, perché da quando c'era giacobbe tutto gli era andato assolutamente bene e... Quindi questo sistema di tutela, ma anche di prigionia, ricorda fondamentalmente tutta, eh, tutto ciò che capiterà poi di fatto al figlio dell'amata di Giacobbe, cioè Giuseppe. E quindi ecco perché si sottolinea molto questo aspetto. Ma non solo, ma non solo. si sottolinea molto anche questo aspetto perché la vicenda che noi abbiamo già da adesso, vedremo, dell'arrivo di Giacobbe che al pozzo incontra la sua amata, di fatto, questa sua cugina, che lui amerà e darà 14 anni di vita per poterla avere, avere in moglie. Quindi i primi sette, poi i secondi sette, quando è già sposato, diremmo noi, no? e però rimane lì a servire il suocero, fa riferimento anche alla vicenda di Mosè, perché Mosè entra nelle grazie di Itro proprio perché eh, sempre a un pozzo, a un pozzo anche lui con un certamen, con, con altri pastori, riesce comunque a farsi accreditare ehm, da, dalla futura moglie, da Sephora, alla, diciamo sotto la protezione di Itro che gli dà, ora vuoi well, chiamatelo come vi pare, che gli dà appunto questa possibilità di poter vivere 40 anni di pace, lontano dalle rappresaglie del, del faraone per la faccenda famosa della morte dell'egiziano ucciso da Mosè per difendere i confratelli. Quindi, questo per giustificare il fatto che tre capitoli interi di Bereshit siano dedicati a questa vicenda apparentemente che si poteva tranquillamente eh, risolvere in pochi versetti. Ecco, quindi una... una diciamo per avere una, un fondamento biblico, eh, atavico, storico, potremmo dire noi, di tutte le vicende di Giuseppe dopo e di, di Mosè ancora dopo. Ecco. E poi c'è l'altro grande aspetto del capitolo 30, dove le nascite dei dodici figli, di, eh, degli undici, anzi perché poi Beniamino nascerà quando la madre morirà, degli undici figli di Giacobbe, Legati ehm, a momenti di vita intima con Lia, che comunque non dimentichiamoci mai, è la sua prima moglie tempo, a livello temporale, e poi da sei dei, dei dodici figli ne dà sei a Giacobbe. Legati tutti a dei momenti particolari della vicenda di Lia, a volte anche in riferimento, eh, eh, faccio riferimento al primo e all'ultimo dei figli, a Rauden, no? e... e, e nei confronti della sorella. Quindi questa specie di, di competizione per essere la più feconda, la più amata, la più, la più benedetta da Dio attraverso il ministero di Giacobbe, eh, sottolinea molto, è un po' la, la, la matrice che sottende a tutta la narrazione l'aspetto redazionale del capitolo, del capitolo 30. Quindi... Capitolo 29, possiamo così sintetizzarlo, così già cominceremo nel prossimo video a vedere i particolari per facilitare la vostra lettura, la nostra lettura. Eh, Giacobbe che incontra Rachele al Pozzo, poi l'altro episodio sul quale dovremo ovviamente spendere qualche tempo. Eh, il fatto che faccia bere il gregge e l'abano e l'incontro con l'Aban. Poi l'altro aspetto, il la richiesta di matrimonio esplicita verso la secondogenita e Labano che invece manda la primogenita perché questo è il costume ovviamente degli, degli aramei, ricordiamoci sempre che fanno parte del sangue della madre di, di, di Giacobbe. poi alla fine il matrimonio anche con Rachele e poi comincia tutto il discorso della nascita dei figli di Ruben, di Simeone, di Giuda. Di Levi prima ancora, di Giuda, poi Dan, Neftali, Gad, Asher, Isacar, tutti i momenti legati a dei particolari vicende contingenti, Zabulon e, e, e delle, delle concubine de, della moglie, della prima moglie, della moglie numero uno anzi, diciamo, e poi delle due concubine, sia quella di Rachele che quella di Lea, e poi, attenti, poi la nascita ovviamente di Giuseppe, che è una cosa potremmo dire miracolosa perché. Il ventre di Rachele viene aperto in un momento particolare, di particolare sofferenza e dolore della grande donna di Dio. Poi c'è l'altro aspetto della benedizione che vedremo nei prossimi capitoli, l'aspetto strano, stranissimo, al quale la Bibbia dedica tantissimo tempo alla spartizione del bestiame perché Giacobbe voleva uscire col proprio bestiame ed era invece accusato da, da, dagli zii dallo zio e dai fratelli dello zio insomma, di essere dei servi, di essere un ladro. Quindi tutti gli stratagemmi per poter uscire da questa situazione e poi il fatto che Dio benedice Giacobbe gli fa ottenere le bestie migliori. E poi abbiamo il risentimento di Laman e poi la partenza, una partenza che deve essere senza inganno da parte di tutto il clan ricco, consolidato di Giacobbe dalle, dalle, dalle grinfie del suocero di Lavan, e poi il fatto che le mogli stesse siano consenzienti della partenza e abbandonare il clan perché capiscono questa grave ingiustizia che Giacobbe aveva subito, e poi di nuovo l'Avano la, che raggiunge Giacobbe, e, e poi Lavan che cerca i terafim, gli idoli che sono nella sella di Rachele, e poi il risentimento finale ultimo di, di, di Giacobbe, e poi alla fine non poteva mancare l'alleanza tra il nipote e lo zio, che diventa poi anche ovviamente genero e suocero. E poi dopo si arriva al capitolo 32, e nel capitolo 32 c'è già l'incontro con, con gli angeli e tutte le varie cristofanie, tutte le situazioni possibili e immaginabili che il patriarca Giacobbe diciamo, deve vivere. Ecco, questa è un po' la tematica, questo è un po' il clima. Queste è un po' sono le tappe che ho così segnato per farvi vedere da dove partiremo e dove a Dio piacendo arriveremo per i capitoli 29, 30 e 31. Ciao e alla prossima inizieremo questa suggestiva eh, avventura, questo cammino insieme al, all'ultimo grande patriarca Giacobbe che diventa Israele. Ciao, alla prossima!